6 e mezza del mattino e bisogna partire per Milano questo è il vlog del mio pallone d'oro di Twitch Italia di sì. tenda apriti apriti mi darò l'accesso e apriti Ah, il mattino allora in bocca. E noi dobbiamo andare a Milano a vincere un pallone d'oro. Ce la faremo? Boh, che lo so. Ah. Cos'era quel verso? E che cazzo fai? Amore, come non trovi le scarpe? Le ho messe lassù. Amore, io non le trovo. Amore, lì le ho messe, guarda. Le vedo da qui, le vedo. Vuoi prenderle ti prego. Grazie. Sei diventata una bimba grande che vedi da sola? Eh? importante per chi siamo in stazione centrale abbiamo il ritrovo con i Pirlas e eh, io sono abbastanza tranquillo in realtà ho dormito male poco come tutte le volte che bisogna fare dei grandi viaggi, lunghi viaggi però però ci siamo, ci siamo e ho lasciato l'Uliziv all'incrocio, adesso non so dove sia. l'ho allora, ritrovata, no, ma l'ho ritrovata, eh. Era tipo qua dietro un angolo. Stava spacciando cocaina. Ma che stai dicendo? Perché l'Uliziv vai sul web diffondendo empatia e poi va indietro gli angoli di... della stazione centrale a spacciare cocaina? No, tra l'altro mi hanno... No. Un ragazzo che mi ha chiesto dovessi una cartina lunga. Ecco, eh, vedi? È la tolita <ride> tossica di merda. È <ride> Ho un po' così è una tossica di merda eh, oh quella è la macchina di Pirlas quello lì è Gnabry siiii sì. manco farla apposta mi mm, diciamo sembra strano! chi è colperato? chi è colperato? chi è sta gente? chi è sta gente? ma chi è sta gente? Ma chi è sta gente? Io Ciao! Oh, non... no. Ma chi è sta dai gente? No, no, no, io non compro niente, non voglio niente. No. Ciao, ciao, ciao no, dai, mi no. piacere. C'è un qualcosa che non so se puoi toccare, magari porta sfiga. Oh, cazzo, no, no, per me questa roba, no, tipo, no, no, no, no via, via, via, via, via. Ciao, non compro bene. niente bro, te l'ho no, già no, detto bro, servizio, non, allora. Io non compro niente, via ah, cioè. no. Vabbè, allora. Questo, questo, lo puoi mettere così, lo puoi mettere così bro, Hai capito euro, bro, non, voglio, 2 euro. non voglio un cazzo, basta <ride> Allora, smettete. ti prendo questo cappello okay. ok Nuovo, mai usato, togli E nulla C'ha ancora l'etichetta attaccata Io voglio vincere, no, cioè, Questo ritardo. quanto costa? Questo, 60 euro su Amazon Oro vero ovviamente. Ah sì, sì ma scusa ma io devo fare tutta io. sta fatica Cioè con 60 euro risolvo il problema Solo perché sei te 110 Se vuoi sostituiamo questo con 15 staviftati Ci stanno chiedendo la farmacia dietro di te Io accetterei A posto <ride> eh, niente stiamo per arrivare a Milano eh, Ciao mamma Ciao mamma. in tv sì, Siamo in tv Siamo in tv <ride> Siamo per arrivare a Milano e il premio. Con il, sì, esatto, con il premio qua bello come il sole che io posso soltanto guardare ma non toccare Ok Quasi non, non però cioè non però Esatto porta sfiga Oro vero Oro vero oro vero soltanto 7 sì. carati Ehm che dire, io sono stanco, già stanchissimo. Cioè, partiamo bene. Partiamo malissimo. No, partiamo malissimo. Il tesoro d'oro. Ma in realtà, in realtà, no. Cioè, nel senso, sono contentissimo di, della competenza. Cioè, a me piace competere, piace mm -hmm. sfidare. Sono un po'. Ci sono due o tre gioc due giocatori che un po' mi. mi spaventano un pochino. Sì, ma più che, mi gli più che altro che rispetto, mm -hmm. calcisticamente okay. parlando, che, che. è Chris LaWay e, e Blur. Cioè, e so che. Più. Sono personaggi scomodi da affrontare dentro un campo da, da calcio, per cui tendenzialmente ho, sono preoccupato per loro, quindi spero di non incontrarli fin da subito. Uno perché cioè, voglio stare dentro i video, <ride> voglio godermi la, la situazione, voglio arrivare alla finale, anche che se sarà terzo o quarto posto, non lo so, però insomma... Arrivare più in fondo possibile. Più in fondo possibile. E, e, poi, e poi cercare di portarla a casa, perché poi l'obiettivo penso che nello sport in generale... È, è Pincere l'obiettivo finale. Di tutti, sì. Certo, poi non è l'unica cosa che conta come dice la, la Juventus, però sicuramente se torni a casa col premio sei molto più felice di quello che magari torna a casa con un tunnel subito dal Pipega. E con la caviglia distrutta. E comunque la caviglia distrutta, certo. e Per cui adesso vedremo cosa cosa succederà. Stiamo per arrivare al campo. Passiamo con Pierre, stiamo per arrivare al, al campo e poi insomma preparativi e questi da. Si dà giù di colpi di tacco. Colpi di allora, scudo. Cons consigli. <ride> credito, cons consigli per giocare. Ah, prima di tutto, come stai come forma fisica? Le gambe. Eh, prossimo, ti... consiglio? <ride> prossimo consiglio. Prossimo consiglio. Le gambe stanno di merda. Eh, gioco... ah, vince chi regge fino alla fine di fiato. Chi ha più prossimo... fiato? <ride> prossimo consiglio. <ride> prossimo consiglio è. Vedi di non farti male, ma soprattutto non far male agli altri, perché <ride> ci tengo che tutti diano il massimo ma, e che il content sia assicurato. Eh, io io volevo spaccare la gamba, eh, caprone. Mm. Cerca di spaccare calcisticamente parlando. Okay, ok, ok. Vabbè, sempre di calcio si tratta. Ok, insomma, gli, consigli, ti, un calcio consigli buoni, buoni, eh, che mi servono poco, perché in realtà fisicamente sono sto di merda, <ride> beh, beh. Eh, eh, di fiato, non reggo niente. Beh, non può andare meglio. Non può andare meglio, no, però bah, guarda, ti dico, a me basterebbe l'energia... Avere l'energia giusta perché poi una volta spezzato il fiato, per me te la puoi giocare tranquillamente. cioè, più che altro all'inizio, quando se non spezzi il fiato, che sei in affanno, è ma lì è un casino. La fortuna che. Ci saranno persone che non hanno mai giocato un calcio di questo tipo Tu sei l'unico che l'ha visto lo con visto, i propri occhi e esatto. che ha un po' di consiglia e esperienza Quindi siccome mentalmente tu parti vantaggiato, vantaggiato Perché sì, loro partiranno subito a mille perché non, non lo sanno, non ci pensano è la prima volta per loro Quindi siccome molti faranno questo errore Non bisogna libro. dare tutto immediatamente Ecco, Perché la partita è lunga, 5 gol sono tanti Ne puoi cinque fare anche 3 subito cioè, ma se ne fai tre e poi non ne hai più è un attimo che l'altro faccia le altre cinque. Quindi certo. La testa giocherà un ruolo importante. E su questa insomma la mia è vuota. Non c'è neanche i capelli, figurati. Ecco, cerca di vincere il pallone d'oro così la tua testa non sarà l'unica cosa calda che c'è in casa. E insomma, va bene. E ci vediamo al campo, guys. Ciao. Siamo ancora in fase di montaggio. E io sono già al campo. Cioè, Sono già qui. Prima di entrare, ragazzi, ah, ci sono anche le distanze. Prendiamo già confidenza con il campo, ci mettiamo a posto e vediamo che salta fuori. Wow. Allora, visto che giustamente i calciatori seri, quelli che vogliono provare a vincere, mangiano sano, noi mangiamo sano. Ciao, buongiorno. Macchiato? Macchiato, anche per eh, latte macchiato per me caffè caffamangiate e latte macchiato. Allora anche qualche dolcino poi buttato lì così. Oh, bello goloso. Bravo ah, eh! Direttore, direttore, allora, direttore! Allora vediamo qua se sto capo è salvo perché se non è salvo la partita io non la posso far cominciare, capito? Io non vorrei andare in galera. Cioè, sai, siamo in Italia, se sì, un nero vai, vai in galera non è che mi capivo eh. Allora sei il primo album della L'hai chiamato te questo? Questo qua, non lo conosco. No. Dagli 10 euro che se ne va, dai sicuro, garantito. io Nulla. No, no, dicevo, chi, chi, chi, qualcuno ti ha chiamato qui... E, e... Dai 10 euro. Bro, dammi 11. Voglio di più, bro, di più. Chi è David John Rubino? Ah, ok. <ride> Allora siamo nello spogliatoio, qua ci sono ancora le magliette di Gran, di, di Lauey, del Gabrone, del Peng. E poi... Ma ah, vai, del pipegone col 10. Prepariamo, mettiamo le scarpe e poi andiamo a scaldarci. Cosa? Che pepe? No, anzi, guarda. Guarda qua. Pure uno shake mi faccio prima. Un po' di pepe no, ti manca. Io credo che ti chiedo soltanto che se, do se, se dovessimo arrivare contro io e te... Bro, cioè, tu hai tutte le tipo le... Bro, io sono attrezzato, però. Ma come real way protein? Ma anche benvene. Sono un atleta, oh. bro. Que... Bro, questa... Mentalità. Questa è questa, questa mentalità. Questa è mentalità. Ma come bias... bias... Giovani sì. calciatori biaschesi, ma boh. tu, giovani quando? Tra vado, oh, per il, vado per i 33 quest'anno, eh? Non me lo dire, anch'io, bro. Però in forma. Bro, non mi hai dato il power bank. Vado a farmi riempire la borraccia. Vatela a fare... Stai giocando, bro? Eh, faccio un piccolo vlog per vedere se lo riusciamo a portare a casa. YouTube? La, cioè, tu la puoi? Sì, YouTube. Dai. Vuoi fare un saluto? Sì. Chi vince? Chi vince? Eh. Boh, spero. bro Lo spot. Lo spot. Noi siamo venuti per. Uh, Sei falso come Giuda. Per, per passare questo. il tempo, per divertirci con nuova gente, con i vecchi amici. Assolutamente lo sono venuti per la competizione, bro. No, no. Assolutamente. Sai che mi sa che non ho preso il Powerbank? Hai ah, il power bank? c'ho il power bank, il bunker, eh, ce l'ho dentro. il cosa, Aspetta, Gabri, chi vince? Eh, c'è un stream di Rubino. Ma cosa c'entra? Non bro, è, è, anche, è, anche, è non stream, questo, è, è, il è, il stream, questo è, il è un piccolo il vlog. Video. No, peccato, che fossimo in stream da Rubino. Perché Rubino? È attaccava è Rubino, bene, attaccava bene, chi? I tiktoker. Prima. Cioè... Che giocatore Unico Unico nel suo genere Allora se io beccumo Io lincerò tutti gli stalloni Li ammazzerò tutti di botte Cosa? Cosa? No! Gabri, Tu no! queste cose no! non devi dirle No, no! no ci, metterò tanta... ci metterò tanto agonismo Nel mio match E basta bravo. Se becco blu lo frene Gli entro sulle caviglie E li faccio stare in e vi faccio arrivare una barallina Gabri ma perché vuoi farti odiare dal mondo? fammi capire non mi sto facendo odiare dal mondo sto dicendo che se entro sulle caviglie se capito. vabbè cosa? vai sono qui sono tu cioè morbida devi trovare la sai che te lo saprei dire? è che sto facendo un piccolo piccolo vlog sto oh per là. deciso di essere no, no. No è vero no. non è vero non sto vero Sto è Delicato! non Oh, no. oh no. scusa scusa no, no, no, no. ma lei è chi è? sono a Batman. Sì? Sì? com'è ragazzi? Carichi? Oh, stiamo iniziando con la intro, sa carichi? Vai con la intro? Vai con la intro. E iniziamo tutto. Sì. Eh, Omiotol. Oh, ah Gabriele Gabriel inizia il video, bro. Eh? Fra un'ora? Questo è il campo? Sì. Ah, non, ti, oh, non, ti, oh, non ti sfugge niente, Gabriel. Bro, ero, ero fermo. Beh, magari non diciamo quello che è successo. Oh. Salute. Salute, bro. No, vabbè, ma chi se ne frega, tanto non finisce non un video. un po' che giochi. Sta vloggando tutto intanto. No, faccio faccio un raccogli piccolo raccogli. vlog, cioè no, alla fine è roba carina. Per divertirci, bro. Bro, ma perché devi dire delle casserate Per, di per dire passare il tempo e per conoscere nuova gente, passare il tempo con i vecchi amici. Con i tossici. That's quelli del set, no? Vecchi eh no, amici. ma sai che cap, lo vedo... That. Lo vedi me? meglio? Si, deve un attimo riprendere perché sto ancora dormendo, però no. Oggi spacca qualche caviglia, Giada. No? Sì, almeno un paio. <ride> oh. Oh, tu che conosci un po' la situazione della Spearball, giusto che non voglio bloccare troppo. Beh, eh, in realtà cioè, te la giochi te eh, e, e Blur. No, no, me la ma stai mandando, però un po' mi spaccano mi spacca Bro. sicuro le gambe. Ma io, io lo spero, cioè, no, no, non lo spero che ti spacchino le gambe, però spero che tipo ti stanchi subito e che poi sì, se mi incontri dici, Pippa, io ti voglio tanto bene. Eh, ti do 50 euro Mi fai passare Con <ride> 50 euro mi fai passare Spesso, proviamo. Adesso ci si fa male subito no, Ma tecnicamente sei in grado? Eh? Tecnicamente sei in grado? Questo è buono oh. È buono come l'aceto Che buono come l'aceto sì. Yuhu Yuhu Attenzione Attenzione Omiatol oh, prende palla Porta il tiro Non va Questo è buono Questo è buonissimo No no no Noo! E eh, chi ho questo? Ma cos'è? Cosa cos Stai perdendo. Ma che. Mai visto 5 centesimi olandesi? Ah, nuovi questi. Sono quelli italiani nuovi, bro. Insomma. E mi raccomando, E mi raccomando iscrivetevi al canale. Ah, metto attenzione! Perché non hai giocato, Andre? Te sei pericolosissimo. Te sei pericolosissimo, lo sai. Vediamo. Ah, ma devo a vestire, allora. sì. ah, mi devo andare vestì allora. Sì. è eh. che si deve cambiare. Sì. Devi cambiare. E lei è la general manager? L'Ajax. C'è lo spogliatoio? C'è lo spogliatoio in fondo di là? Mi spoglio qua io col tipega. Sì, vado a prenderti la maglia allora. Ti vado a prendere la maglia. Fabio Folmini, un applauso. Ragazzi, è un arbitro decisivo. Primo arbitro nero, posso dirlo? Primo arbitro nero a farlo. Esatto! Prima a farlo, bro! No cap, primo arbitro nero a farlo. Non mi parole. Eh, eh scusa. Ragazzi, oltre, oltre ai cartellini, c'è anche il manganello. <ride> Insomma. forse oh. fa più male. Forse Signori, gli vanno rispettati. Vanno rispettati. <ride> detto questo, facciamo recuperare il pallone e iniziamo su Facciamo comparire Facciamo comparire Con la magia dell'editing <ride> Ma io non lo so sì, no. Questo è esatto. il backstage tipo. Ma stai, <ride> stai riprendendo da mezz'ora È il è backstage Io, no, io faccio un buona. vlog Per i capelli Ok Io eh, faccio un vlog i capelli Ma un vlog Forse sì Per il suo Gra Gra Lo so saga Che tu non mi conosci Però ci sta No a posto A posto Agnese Damn Hey damn bro A merda Roda ancora Che non hai vinto Il cosmo femminile mi roda ancora. Ieri ho incontrato Ilaria. Mi sta sulle palle. Ah. Mi sta sulle palle. Ah. Mi sta sulle palle. Eh. Eh. Sta sulle palle. Ilaria, che cazzo? Dilla, dilla. Che cazzo? Sta... Come si chiama? Sì. Ilaria. Ilaria, mi stai sul cazzo? Mi piacerebbe? Oh, <ride> su. Anche no, preferisco allora. una FIFA Insomma, insomma. <ride> E so, e so. Va bene, questo prendiamo Per quel che le indossa. Manu, com'è la situazione? Come hai visto Giammo? È bollente. Eh, eh, è, eh, sì, è... Scotta? Ho paura di quanto possa durare. Guarda. Ecco perché è così caldo là dentro. Eccolo. Eh, dite a Gianmarco di uscire un secondo allora, per l'amor di Dio. Ma ah, ecco, eccolo! Giammo ha fatto uno scambio. Amore, com'è essere la general manager di un evento così importante? Eh? Beh, non rilascio ah, interviste. Ma no. ah, perché è l'unica che non rilascia interviste, incredibile. No, no. è incredibile. cosa fai? Come la vedi Murraydo? Non l'avevo mai capito. Di... mai capito. Di... Di... Di... <ride> è <ride> caduta adesso... Sam. C'è la quinta. Wow, bisogna sostenere i nervi. Guarda le gente. Ma è questo il primo, no. è questo e' studio, Chris risposta è fatta, è difficile da di spostare. Dove non arrivano le gambe? Arriva la testa perfetto. Ciao, sono il Pi e oggi proverò a vincere il pallone d'oro di Twitch Italia e con me ho il pallone d'oro di Youtube Italia che mi aiuterà in cui Allora ragazzi, Pippo, io l'ho già vinto, ora sta a te, fare il grande passo e compiere questa grande impresa. Hai di fronte grandi avversari, ma noi non domiamo nessuno, Capite che importa. La coppia che ha vinto il pallone d'oro di Tubitari, Italia. siete invertiti, giusto? Sì, adesso mi allenerà lui eh, vediamo se è bravo anche l'allenatore. E allora in bocca al lupo a tutti quanti. Eh, Ti eh, dico Adesso tu ti <ride> <ride> <ride> Quindi un bocca, un bocca al da tutti noi. E, e adesso passiamo ai sorteggi. Le regole sono sempre le stesse come negli altri pallone d'oro. Per vincere la partita bisognerà fare 5 gol. Uh. Ce la faranno i nostri rovi? Assolutamente. Assolutamente come la sì, ce la faranno. E... Ma che è la libera, porco di libero. allora va bene? Non devo andare così, non devo andare così. Gioco pulito, ma quanto mi raccomando! Ragazzi, è appena finito il secondo match. Ha vinto Chris E, e la prima parità ha vinta Frene contro il Gab e io sono un po' in tensione. Perché stiamo non questa la prossima se c'è Penny contro un come, come ti sembra il livello? Posso giocarla? Il livello è alto. Il livello è. Il livello... Voglio bene a sti vlog, yeah, yeah, però adesso yeah, che sta concentrato sì. sulla partita eh, io Bro, io, io sono concentrato Il mio modo per concentrarmi, bro Il mio modo per concentrarmi, dai, dai. Non, è, non è, bravo. È, no, è ancora mangiato, dici? Ma scuola, non lasciato un pezzo di pizza? Sì, che c'ha! Vabbè, Pipega è, ah, è. E Pimpega, appena uscito dal campo, che è successo? C'è Che ritardato, che sei, successo? Dovevi dire, Pipega ha vinto Stronza il Pitback ha appena battuto Greenbold, cioè poi ha fatto un gol all'incrocio, cioè, perché queste porte sono piccole. Ha fatto all'incrocio proprio la vista bella salire, che Infatti mezzo che ci sta. Ehi, Pico! Ma in realtà ragazzi, eh, ho vinto 5-2, bello, pulito. Difficilissimo, con grande forza in sì. bastardo. Alle pensavo. lunghe leve. Mera gli diceva che ho 1000 euro, 2000 euro per vincere. Che succede <ride> eh, qua ma ha ma, ma, massacrato. Però... Finale? No, adesso c'è Chris the che è complicato. Eh, bro. No, e no, com è, no. bro, è complicato. Giove con no, lui. Eh, però, eh, com'è eh, questa è la versione. <ride> eh, scusa, com Come com Sarebbe, com Sarebbe potuto essere, ma com'è? Com'è Com'è com com Chris? Allora, giocatore tecnico e fisico. Quando meno te aspetti, può segnarti da tutti gli angoli. Ok. Quando gli angoli, quando della meno te aspetti. Quindi stai attento agli angoli e agli aspetti, ma soprattutto agli. Aspetta. Ha <ride> diversi aspetti che potrebbero angolarti. Stai molto accorto. Insomma no, però è bravo. Quello che penso io... Non tutti non io. Posso giocarmela, dici? Eh, a gioco. A posto. <ride>